il candidato sindaco di centrodestra a Fiumicino, Mario Baccini, siamo a Fregene, località in cui l'erosione è un problema. Come pensate di affrontarlo? Intanto rivedendo tutti i piani e non facendo interventi spot. Eh, noi dobbiamo considerare che abbiamo 24 chilometri di costa e anche la presenza del ministro Salvini e ovviamente insieme al governo regionale dobbiamo realizzare un waterfront importante, una grande opera, e soprattutto la protezione delle nostre coste con investimenti mirati ma supportati anche da progetti che il giorno dopo non ristiamo da capo a 12 come si dice dalle nostre parti Senta, Freggen è stato ultimamente teatro di episodi di cronaca e ad ammettere che c'è un, eh, un limite minimo di personale della sicurezza è stato lo stesso sindaco Montino come pensa di risolvere questo problema a Fiumicino della sicurezza? Ma intanto andava risolto in tempi utili perché la percezione è che Fiumicino sia solo l'aeroporto è una cosa per noi penalizzante. Dobbiamo avere una questura a tutti gli effetti e una tenenza dei carabinieri, potenziare la polizia municipale e un controllo a sé su tutto il territorio. Ho parlato con il questore di Roma, già ci ha mandato un primo dirigente e il prossimo concorso di giugno per nuove, eh, nuove persone che verranno assunte in polizia sicuramente Fiumicino sarà premiata in questo senso, quindi la mia amministrazione lavorerà per rendere sicuro il nostro territorio e non lasciarlo così fuori controllo così come ora. Siamo qui con Monica Picca, commissaria della Lega Fiumicino. Cosa si augura per il futuro di Fiumicino? Beh, è un progetto virtuoso che siamo veramente in grado di portare avanti grazie a una, veramente un, un gruppo, una squadra coesa che vuole solo il bene di Fiumicino portando avanti partendo da quelle che sono le criticità, quindi la mancanza di infrastrutture, eh, i collegamenti con l'aeroporto, abbiamo parlato di connessione, di intermodalità, in realtà un progetto che vola alto partendo dalla soluzione appunto di quelle che sono forse le problematiche più forti e quindi eh, il ponte della scafa ormai un problema tavico, grandi progetti che grazie alla sinergia delle istituzioni a livello regionale, a livello nazionale e naturalmente grazie, speriamo, ci auguriamo, con il Comune di Fiumicino, con una nuova amministrazione, possa risolvere i problemi. C'è sempre più dis disinnamoramento da parte dei cittadini verso la politica, oltre al semplice appello al voto. Su cosa dovrebbe riflettere la politica oggi per avvicinare nuovamente i cittadini alle urne? La politica deve partire dalla base, non deve mai dimenticare che le vere istanze di un territorio sono quelle che la gente ti, eh, ti dimostra e ti, eh, diciamo, di, di cui ti parla tutti i giorni. Ecco, se la politica ritorna a parlare alla, non solo alla pancia della gente ma soprattutto ad ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini e ha la volontà di portarla avanti e trovare una soluzione, allora a quel punto la, politica, la buona politica a cui noi dobbiamo ritornare. Sono Stefano Calandra, candidato per la Lega al Consiglio Comunale di Fiumicino, siamo a Freggene e proprio Freggene ultimamente è stato teatro di episodi di cronaca e proprio il sindaco Esterino Montino ha dichiarato che mai come oggi si è toccato il minimo storico di personale delle forze dell'ordine a Fiumicino. In che modo pensate di aumentare la sicurezza? Noi allora, per, quanto riguarda, per quanto concerne la, la sicurezza eh, il nostro è un cavallo di battaglia e sicuramente eh, sarà un intervento programmatico congiunto con tutte le forze dell'ordine soprattutto in circostanze di eventi, questo è quello che noi abbiamo intenzione di fare e poi noi come Lega garantiremo proprio che questo avvenga.